In questa espressione conviene partire facendo prima questa moltiplicazione e questo cubo di un monomio. Siamo tonda. Il quadrato del primo, 4x alla seconda, meno il quadrato del secondo. Fa sempre 1, perché è somma per differenza, prodotto notevole. Manteniamo la parentesi tonda. Perché meno al cubo rimane sempre meno. 2 al cubo fa 8, x al cubo fa x al cubo. è un altro prodotto notevole in questa moltiplicazione. Quindi avremo il quadrato del primo, 16x alla quarta, meno il quadrato del secondo, 1. Meno 1 più 1 fa 0, quindi possiamo già eseguire questa divisione tra monomi. 16 diviso meno 8 fa meno 2 x alla quarta diviso x alla terza fa x meno 2x più 3x fa x